Dal lunedì 10 fino al 28 marzo tutti i cittadini sono invitati a partecipare alla creazione del programma elettorale del Movimento 5 Stelle Terni. Grazie a tutti abbiamo raccolto migliaia di idee e suggerimenti. Stasera parleremo di democrazia, della partecipazione dei cittadini alle scelte dell'amministrazione comunale e costruire la vera partecipazione che a Terni tutti quanti meritiamo. Se dobbiamo riasfaltare la strada o ridisegnare la mobilità urbana lo decidiamo insieme. Sono Alessandro Fama, vi aspetto in via del Tribunale numero 4 insieme a tutto il gruppo Democrazia, ore 21.